Finiamo le alacotte di Gesù Maestro nel Vangelo di, Mattia, di Matteo. E quindi quando si arriva alla fine di un percorso, nella prossima puntata di Zratascem, inizieremo con le alacotte di Marco. Certamente alcune già dette in Matteo saranno eh, così scartate perché ovviamente le abbiamo già commentate, altre magari vanno approfondite, altre sono assolutamente nuove, quindi sono veramente contento, siamo arrivati al capitolo 26, poi finito tutto, e il capitolo 26 come comandi abbiamo da focalizzare nella playlist della storia del culto, la storia della liturgia, stiamo trattando questi argomenti e siamo arrivati più o meno alla fine, alla del secondo secolo d.C. è proprio la istituzione no? dell'Eulogia, eh, l'Eucaristia. È tutta basata però sul comando, noi adesso dobbiamo guardare ciò che Gesù dice proprio a livello di comando. Ora, mentre essi mangiavano, quindi non è un consiglio, è un comando, Gesù prese il pane, pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo, mi fermo. Prima di focalizzarsi sui due comandi, che poi sono tre, ma alla fine eh, ce n'è sempre uno in più che, che ci spiazza, dobbiamo esaminare attentamente questo passaggio. Allora, mentre essi erano a tavola, Gesù prende il pane, e fece, dice, pronunziata la benedizione. Ora, la benedizione non è una benedizione sul pane, ma è una benedizione che si fa a Dio e lo si benedice per quello che possiamo mangiare. In questo caso, la beraka per forza in aramaico, tramandata dai tempi di, di Esdra e di Nemia era Rabbahu Hashem. E lui è mele Mozilech Minarz che hai fatto uscire il pane dalla terra. Quindi si benedice Hashem, d'accordo? Dicendo, quindi poi dopo dice: Prendete e mangiatene è un comando di prendere e di mangiare. Questo è il mio corpo. Ora su questo è il mio corpo. Nel corso lo potete vedere perché il, la parola corpo, soma in greco, in ebraico indica la persona, come Aknefesh, che noi traduciamo anima, però in base alla collocazione geografica di questa persona e in base a una serie ben precisa di mitzvot che uno doveva fare, la parola corpo cambia eh, significato, a volte può indicare diciamo, la materia, a volte può indicare la persona intera, a volte può indicare degli obblighi, la parola corpo può indicare degli obblighi, degli obblighi eh, derivati dal, fa dal fatto che, che tu vivi in Israele o che tu non vivi in Israele, hai degli obblighi legati al tuo corpo così è definito all'epoca di Gesù, le, le Mishnayot dell'epoca di Gesù, e chiaramente legate al corpo, vuol dire, dovunque un ebreo sia, ma avremo modo di vederlo in soteriologia, vedere tutti i testi, vi faccio così un rimando a Kidushim, Kidushim, foglio 37, foglio 38, a, b, perché cui da lì si parla di queste cose abbondantemente, quindi Gesù, al di là del significato del corpo, dà un comando, prendete e mangiate il mio, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice. Ora, il fatto che prenda il calice, in altri testi e dopo aver cenato, è successivo al pane. Se andate a vedere in Luca, avete prima un calice, quello recessivo apocalittico, poi avete il pane esattamente come qua, e poi il calice esattamente come qua. Però sentite cosa dice sul calice, perché il comando che Gesù dà sul calice, secondo Matteo, lo dà solo Matteo, e noi purtroppo, purtroppo lo interpretiamo male. Adesso ve lo dico e penso che converrete con me, penso, eh, non lo so. Presi il calice, dopo aver reso grazie, di nuovo, e poi la benedizione, poi dice che hai creato, il frutto, è creato il frutto della vigna, perché anche un succo d'uva è la stessa cosa, Poi vino va bene, dopo aver fatto appunto questo, fa da un comando, dice bevetene tutti, mentre nel pane questo tutti non c'è qui c'è, bisogna essere precisi, dice prendete, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, mi fermo, è il mio sangue, non rappresenta il mio sangue, vi mi, mi, mi porta a pensare al sangue. Il termine sangue, che normalmente nella Bibbia è il plurale, sangui, tante volte è un uguale, ma va bene, e, indica la vita. Sangue e vita, infatti il divieto di mangiare il sangue, di mangiare, non di fare altre cose, ma di mangiare il sangue, ovviamente all'interno di un animale di diciamo sangue, che peraltro anche atti degli Apostoli, di capitolo 15 vieta, anche per i non ebrei, per i cristiani non ebrei lo dice due volte, eh, questa cosa è in atti Il 15 eh, indica la vita, dice non mangiate il sangue eh, degli animali, dovete seppellirlo, farlo uscire tutto, seppellirlo perché quella è la vita. Quindi sangue è vita, non è solo una questione, di questo organo, no? non è una sulle questione sull'ematica, come dice qua, emmanù, no? indica proprio la vita. Corpo la persona, il sangue la vita. Poi dice dell'alleanza, ecco, sull'alleanza c'è un problema. Perché? Perché solo in Matteo, solo in Matteo dice in remissione, poi vedremo il versato per molti cosa vuol dire, in remissione dei peccati. Quindi nella nostra testa l'alleanza è quella rimissione dei peccati. Però se Marco non dice così, se Luca non dice così, e Paolo e Corinti non dicono così, solo Matteo dice così, ci dobbiamo chiedere perché solo Matteo dice così? Risposta, perché Matteo fa riferimento al sangue dell'alleanza in generale dell'Antico Patto. E poi l'alleanza principale ovviamente quella pasquale dell'agnello, quella che si fa tutti gli anni. Non è l'alleanza del sangue di Abramo, non è l'alleanza, eh, non di Abramo, con Abramo, non è l'alleanza quella fatta con Noè quando ci fu il primo sacrificio usciti dall'arca, non è neanche l'alleanza sinaitica, quella dice il sangue dell'alleanza versato sull'altare del Mosè, il giorno che gli diede la Torah, Dio diede la Torah a lui. Eh, Qui proprio si intende l'alleanza con, con il Dio fatto uomo, certamente, però si fa riferimento alla Pasqua, perché questa è una pasqualizzazione, questa è una cena pasquale di Cristo. E, e il passaggio ha bisogno del sangue dell'agnello, quindi il sangue dell'agnello diventa il sangue dell'alleanza dell'agnello, dell'alleanza pasquale, che però, ecco il problema, non ha alcuna valenza con la remissione dei peccati, o, co, o con il perdono dei peccati anche se proprio il termine proprio remissione è lo stesso termine che si usa quando si andava a riscattare gli schiavi. Ecco perché c'è un problema, perché noi identifichiamo il sangue del Kippur, che non c'entra niente, Gesù non ha mai detto di essere il capro, non ha neanche, neanche detto di essere il secondo capro respiatorio, non ha detto che il suo sangue è un sangue eh, del Kippur, quindi per l'espiazione del peccato, qua lo dice richiamandosi all'alleanza in Cristo. Ma la Pasqua, la Pasqua il titolo bene in questo video perché è importante, lo vado piano proprio per farvi capire. La Pasqua ha una valenza molto più ampia dell'aspetto dell eminentemente dei peccati. Quindi, eh, Marco non lo dice, Luca non lo dice, Paolo non lo dice, evidentemente solo per i giudeo cristiani della scuola, Luca, della scuola matteana e quindi questa frase indica questo, cioè ti saranno riscattati tutti i peccati se tu entri in questa alleanza. Ma di per sé questa alleanza non è per i peccati, perché per i peccati c'è il Kippur. Gesù è l'agnello pasquale, non è il capro del Kippur. Ma di tutte queste cose in maniera precisa, eccetera, vi rimando ovviamente ai corsi sulla liturgia, perché lì vedremo i testi comparati, vedremo vedremo mi ha già messo tantissima roba e altra sta uscendo. E poi dice, io vi dico da ora non berrò più di questo frutto fino al giorno, chiaramente il frutto della vita, Bori bo Perillagefene abbiamo detto, che hai creato il frutto della vita, finché non lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quindi dà appuntamento al banchetto finale, quello nel regno del Padre suo, dove lui passerà e ci sarà questo vino nuovo, il vino nuovo nella, diciamo, nella, nella posso dire teologia, ma comunque nel pensiero eh, farisaico dell'epoca è la dottrina, il vino nuovo è la dottrina del maestro, l'ultimo maestro, cioè il Messia. E quindi lui fa questo riferimento che normalmente in Luca è legato al primo calice, se vi ricordate. Perché, e abbiamo concluso, perché era importante ricordare questo, non per ambiti liturgici, quindi non sono entrato in particolari di questo tipo, se non il discorso dell'Alleanza perché lo dice solo lì, e negli altri Vangeli non lo dice. Perché a me interessava il comando, il comando prendete, mangiate, prendete, bevete, tutti, tutte le volte, e così chiudiamo il Vangelo di Matteo, con questa frase, tutte le volte che Gesù dà un comando... Che Dio incarnato da un comando, lui nell'alleanza nuova, era così anche nella vecchia, ma nella nuova, l'abbiamo letta adesso, ha garantito la sua ordinaria presenza, o presenza ordinaria. Ordinaria non è un aggettivo non qualificativo dell'ordinario, no no no, ordinario sta in opposizione allo straordinario, che vuol dire, se noi obbediamo al comando, sul battesimo, sull'unzione, unzione, sull'eucaristia, sull'amore su, su, sull al prossimo, sull'amore al nemico, sulla carità. Tutti i comandi che abbiamo visto nell'angelo di Matteo, quindi potete andarveli a rivedere, questi sono open source. Gesù garantisce la sua presenza reale, concreta. Questo non è ordinario, nel senso che lui ha dato questo. Si è, obbliga, si è obbligato lui a se stesso, cioè mi ha detto no, il patto lo faccio io e io lo porto avanti. Poi se tu non vieni è un problema tuo, ma io lo porto avanti. Mentre lo straordinario vuol dire che anche fuori da questo comando, se lui decide, incontra chi vuole, quando vuole, come vuole, nel modo che vuole e il perché lo sa lui. Noi lo possiamo intuire, la salvezza, ma lo sa lui anche per te. Bene, spero che vi sia interessato, piaciuto. Se è così vi prego mettete un like, eh, perché noi, per noi è importante anche a livello di visibilità. Fate circolare... E le, il link e, e il canale è solo ed esclusivamente a chi è interessato alle cose della scrittura per studiare non per fare polemiche perché non qua polemiche non le facciamo ciao e alla prossima grazie grazie infinite